come pulire infissi in pvc effetto legno ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi oggi ti rispondo a questa domanda perché l'infisso in pvc effetto legno è un infisso in pvc al quale è stata applicata una pellicola è stata proprio incollata, c'è cioè una tecnologia che nel PVC si usa praticamente da sempre e questa pellicola può essere più delicata cioè rispetto a un PVC bianco senza effetto legno quindi devi stare attento a non utilizzare dei materiali aggressivi, cioè degli sgrassanti aggressivi quindi anche lo Chiant-Tecler usato a piccole dose ad esempio proprio se hai un problema localizzato solo in un punto e poi a tamponare subito e a pulire subito con l'acqua e soprattutto di non utilizzare delle spugne abrasive perché le spugne abrasive andrebbero proprio a rigare e potrebbero anche consumare la pellicola quindi potresti avere un infisso brutto da vedere e irreparabile e potrebbe proprio svanire l'effetto legno quindi le venature del legno potrebbero sparire fai molta attenzione soprattutto alla spugna che utilizzi se invece gli infissi sono stati rovinati e ne devi acquistare di nuovi probabilmente ti potrebbe essere utile avere un consiglio su quali scelte fare, su quale finitura più resistente e proprio per questo motivo ho creato il servizio di consulenza con Sistema Bisacchi. Puoi saperne di più sul mio blog www.blogbisacchi.it dove puoi richiedere una consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!